buongiorno mondo si è già ora di tornare sono già andato in bagno mi sono lavato i denti ho fatto il video che dovevo fare non me lo racconto e adesso? e adesso devo sistemare tutto il caos che ho qui nella tenda tutte le mie cose in giro e riuscire a richiudere tutto e poi riparto per fortuna oggi si va in discesa e adesso non credo di riuscire a farvelo vedere ma sulla tenda è pieno di formiche eccolo lì forse si vede ci sono un sacco di formiche sopra la tenda dovrò cacciarle prima di richiuderla c'è anche un po' di umidità ma il cielo sta diventando bello azzurro quindi oggi si starà bene Adop, ragazzi io le faccio vedere anche da qua tutte le formiche che vi facevo vedere da dentro, guardate Formiche, formiche, formiche, formiche che fanno sport qua. Mm -hmm. Ragazzi, 8.09, con tutta calma ho smontato la tenda come avete visto. La bici è carica, pronta a partire. Adesso vi porto a salutare per l'ultima volta il Sesia che ci ha cullati per tutta la notte, ci ha lasciato riposare per bene. Eccolo qui il Sesia e Ora vado a procacciarmi una lauta colazione per caricarmi le energie e partire. Game on, ragazzi. Game on. Ragazzi, ho fatto colazione, ma come al solito mi sono perso in chiacchiere. Anzi, mi fermo un attimo. E, e niente, oggi farò la ciclabile. Non so se arriva fino a Varallo, ma almeno mi evito la strada provinciale di là. La ciclabile metto ieri... L'ho cercata, ma forse non è segnalata benissimo e non sono mai riuscito a entrarci, quindi ho fatto tutta la provinciale, anche se non era così piacevole, l'avete visto. Ma adesso so da dove si entra, dal ponte qua, e quindi game on. Come vi dicevo, secondo me la ciclabile della Valsese non è segnalata poi così bene, poi magari sono io che sono cecato e non trovo i cartelli, però ad esempio adesso ho fatto il tratto Campertonio-Quare, sono arrivato da là sotto, si sale da qui e si arriva in questo punto dove c'è una deviazione, di là si va verso il paese, di là si va verso la provinciale, qui c'è un cartello è vero ma segnala solo la direzione verso campertonio per andare verso scopa non c'è l'indicazione quindi io adesso proverò magari là sotto perché prima della provinciale magari c'è il tratto dove si entra nella ciclabile o proverò andando verso il paese non lo so le provo tutte e due e vediamo se sono fortunato di prenderla la prima Sono stato fortunato, era da questa parte, eccola qua, con subito una bella salitina al 10% per andare da quel lato lì. Ma adesso per curiosità torno sulla provinciale che è lì dietro e provo a vedere se al di là del ponte c'è un cartello che indichi che la ciclabile è da questo lato. Andiamo a vedere. A parte che c'è un casino della madonna. Sono nell'incrocio che va dalla provinciale al ponte in direzione Quare e di tutti questi cartelli non ce n'è uno che indichi la ciclabile al di là del ponte è vero che se uno arriva da Scopello o da nord, non so da dove parta dall'altro lato percorre già la ciclabile, sulla ciclabile boom ma se uno sta facendo la Provinciale è bene che nei punti dove si può intercettare la pista ciclabile ci sia un cartello che la indichi Perché altrimenti eh, diventa un po' un problema come per me ieri che alla fine ho fatto tutta la provinciale noiosa, monotona e rischiosa Quindi, quindi mettete dei cartellini qua con scritto ciclabile per favore ci ho provato eh, ma non ho la bici adatta per fare questa salita soprattutto non ho i copertoni giusti e sono carico quindi spingo ragazzi ammetto che ieri ho fatto la cavolata di non fare questa ciclabile perché è davvero piacevole almeno per questi primi 5 km che ho fatto, eh? non ho ancora fatto molto però c'è da dire anche che con una gravel e le borse questo tipo di strada, adesso magari si nota poco ma questa è una discesina che sarà all'8% adesso controllo dal ciclo computer con uno sterrato del genere Grave il più borse diventa un po' impegnativa, si fa per carità, si scende giù tranquilli pian pianino ma con un'ammortizzata, una mountain bike, si farebbe con molta più scioltezza e disinvoltura quindi non so, valutate voi, però è bella, nei boschi, in riva al Sesia e si va La confusione che ho nella testa nel seguire questa ciclovia della Valsesia è che in alcuni punti c'è il segnavia tipico del, dei sentieri di montagna, quello bianco e rosso per intendersi, no? come vi ho fatto vedere prima forse. In altri punti ci sono questi cartelli qui che indicano proprio le ciclovie della Valsesia, quindi ogni tanto vedo uno, ogni tanto vedo l'altro, quindi a volte me ne perdo qualcuno, forse è colpa mia, forse sono segnalati un po' non troppo bene. Vabbè proseguo per adesso mi sto divertendo A dopo Vi avevo detto no? Che sarebbe stata tutta discesa oggi domenica Visto che dovevo solo Tornare indietro dalla Valsesia A Vercelli Ma perché prendersela comoda è domenica Mica devi riposarti Il riposo è fatto per gli altri Quindi prendi la ciclabile alternativa segui questi sentieri qua che oltre che in discesa vanno anche in salita e come vi dicevo per una grave con le borse in salita su questo acciottolato qua risulta impegnativo eh? per me Poi se siete tutti superman questo io non lo so ma questo è intratto non impossibile, ma impegnativo. Devi stare attento, concentrato, guardare i sassi. I sassi! E, e pedala Giappino, basta parole, sei noioso. Sei noioso, non te ne rendi conto. Io sono uscito dal tratto boschivo, il sole è uscito dalle nuvole, quindi inizia a far caldo, la giornata è molto più bella di quella di ieri, molto più piacevole. Guardate che paesaggio, questa è la ciclabile che prosegue, ma sono ormai quasi arrivato a scopa dove penso che finisca e dovrò rimettermi sulla provinciale che ho fatto ieri. Eh, vabbè, per questo tratto me la sono goduta, quindi... Ragazzi vi faccio vedere una cosa ma non ditela a nessuno eh, mi raccomando, questo qui è il cartellone della pista ciclabile della Valsesia, il tratto rosso è la pista ciclabile, noi siamo qui a Scopa, poi prosegue anche da questo lato qua, ma soprattutto dice obbligo di mountain bike e casco, sul casco ci siamo, sulla bicicletta! Eh. Ragazzi, quello là su in alto è il sacro monte di Varallo, patrimonio dell'UNESCO e ve lo faccio vedere oggi, è da sotto perché c'è il sole, riesco a farvelo vedere, ieri invece era tutto nuvoloso e non si vedeva quasi, perciò niente, io proseguo per la mia strada. È un po' che non mi dico niente, ma perché non c'è niente da dire, semplicemente facendo la strada di ieri a ritroso, fortunatamente col sole, con relativamente poco traffico e adesso ho una fame da lupo, è già passata l'una, sono un po' in ritardo, sono quasi a Grignasco, mi mandano 42-43 km a casa, però tra poco mi fermo, anzi adesso qui a Grignasco penso di fermarmi. E il panino che mi sono fatto fare all'alimentari dove speravo di fare un buon affare quando ti fa fare i panini all'alimentari lo paghi il giusto, i prodotti sono ottimi invece comunque l'ho pagato 5 euro che vabbè ci sta panino con prosciutto e toma di piode ma a vederlo così il pane sembrava una di quelle baguette surgelate e precotte e cotte da, da loro. Vabbè, almeno spero che il ripieno sia ottimo. So bene che non si fa e non si dovrebbe, ma inizio ad essere troppo affamato e non sto trovando un parchetto dove fermarmi, e ho trovato questo barrettino. Che è chiuso e quindi mi siedo un attimo qua, non magari non proprio sui tavolini, ma qui sul murettino mangio questo panino sperando che sia buono nonostante sia un po' triste e poi riparto abbastanza in fretta e mi fermo in un bar poi aperto per prendermi almeno un caffè per riprendere un po' di energie ed ecco a voi il panino il prosciutto sembrava un po' meglio ma la toma sembra ottima ore 1354 ore 13.54 sono ripartito in direzione caffè sì perché ho bisogno di un caffè di un caffè e spero che almeno il caffè sia buono perché vi confermo che il panino non lo era per niente assurdo assurdo intorno c'è tutto sole solo qua sopra se guardate c'è il nuvolone nero e sta piovendo magari non si vede della camera ma sta gocciolando solo il giappino solo il giappino riesce a avere la nuvoletta sulla testa si vede Un caffè per fare, eh. finalmente mi sono preso il mio strameritato caffè e per non farmi mancare nulla mi sono preso anche un gelato e, e niente adesso. Dritti fino a casa, senza più soste, senza più soste, vai, pedala Giappino, pedala che la giornata è finita, questo weekend è finito, questa scampagnata è finita, è finito tutto, ma un giorno o l'altro ricomincerà, buona giornata a tutti e buone pedalate.